nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa elegantissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia blue night. per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato della DMC Linea Knitty 4 Glitter che come potete vedere è questo è da 50 grammi il cui lame ha la stessa tonalità diciamo la stessa tonalità del filato e infatti questo è un filato color canna da zucchero e la lame è su un argento che ricorda molto il canna da zucchero quindi un argento molto eh, più sul bluet, mentre voglio farvi vedere altri Due colori, se vedete il grigio all'interno il lame col grigio e il blu notte ha all'interno il lame blu notte. Quindi è un lame tono su tono che credo renda la, la, la creazione ancora più un gioiello, se così vogliamo dire. Per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato 6 gomitoli, quindi un totale di 300 grammi, ed è una taglia S che però mi va un po' larga qui quindi non è strettissima, diciamo una S morbida. Io come vi dicevo ho utilizzato 6 gomitoli, quindi 300 grammi, lavorando sempre e esclusivamente con un ciletto numero 4. Se siete una taglia M io vi consiglio di andare a prendere almeno 7 gomitoli, se siete una taglia L vi consiglio una, una, una, 8 gomitoli. Naturalmente se volete la maglia più morbida, aggiungete anche un, un, un gomitolo in più in modo da poterla fare un po più lunga, un po più larga, le maniche anche un po più lunghe io ho preferito questa volta non farle troppo lunghe quindi fermarmi diciamo a quasi fine polso un po' prima che finisse il polso per quanto riguarda la lavorazione è un semplice top down si parte quindi dall'alto e come potete vedere ha questa particolarità che ha queste strisce lavorate sul sopra al braccio qui sul davanti e anche sul dietro mentre la parte qui nella parte sotto delle maniche quindi laterale sotto e laterale alle maglie sono chiuse, quindi tutto maglie alte il giro che andiamo a ripetere è sempre lo stesso, in alto serve per fare gli aumenti e io naturalmente nel tutorial vi dico come andare a fare gli aumenti e quanti ne ho fatti io e quanti secondo me devono fare le taglie più grandi e vi spiegherò anche quando si andrà a lavorare il corpo se dovete allargarlo, come fare se non volete cambiare uncinetto ma allargare di pochettino la maglia e quindi se volete fare questo invece di utilizzare un uncetto in più naturalmente nel video vi dico come andare a fare gli aumenti in modo tale da avere la maglia più larga in realtà potreste farla anche un bel vestitino io ero tentata a farne un vestito però per mi piaceva così tanto sopra questa gonna che indosso che ho deciso di lasciarla a maglia però non vi preoccupate i vestiti comunque arriveranno perché ho intenzione comunque di farne altri oltre quello che ho fatto a dicembre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 per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Knitty 4 Glitter che è questo filato con il lame dello stesso, eh, della stessa tonalità del filato io ho scelto quel scan da zucchero con il lame che è su un blu argentato ma se tipo volete prendere l'argento il colore grigio ha il lame argento il colore blu notte ha il lame blu notte il colore viola ha il lame viola quindi tono su tono a parte il nero, il nero ha invece il lame argentato in modo tale che rispetti, spicchi di più, detto ciò, io ho lavorato con un il numero 4. Ho montato 96 catenelle. Sembrano piccole, ma vi posso assicurare che la testa passa. E la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Mi raccomando, essendo, essendo un top down, quando voi siete una taglia più grande, tipo una m, una l o anche un XL, non andate a mettere troppi motivi in più perché altrimenti la maglia viene troppo, la, lo scolo viene troppo largo. Vi consiglio per una taglia M di andare a mettere solo due motivi in più che poi vi farò vedere una volta fatto il primo giro do, eh, una volta fatto il primo giro quindi quando andremo a fare il secondo giro dove andare a posizionare questi due motivi in più se siete una taglia l allora e dovete fare più largo vi consiglio quattro motivi in più anche in questo caso dirò per una taglia m e per una taglia xl fate la stessa cosa come inizio poi andrete a fare più aumenti prima di mettere i marcatori mi dirò come distribuire i quattro motivi in più detto ciò il primo giro è uguale per tutte quindi andiamo a lavorare in questa maniera andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nella maglia alta successiva una maglia alta nella maglia alta successiva prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione. Prendo il filo, rientro di nuovo da fare due maglie alte: una e due, salto, 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e vado a fare la mia prima maglia. Ma maglia alta, una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare due maglie alte. Una e rientro due. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare due maglie alte. Una e rientro due. Salto due catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Ho terminato il primo giro facendo il mio ventaglio, quindi due maglie alte, una catenella, due maglie alte e la maglia bassissima nella terza catenella. Adesso sono andata a mettere questi mar quattro marcatori che mi servono per capire um, la divisione tra i due pezzi avanti e le maniche e io ho agito in questa maniera. Come vi ho detto, per chi ha montato 96 maglie come me, dove si inizia il giro abbiamo le prime tre gruppi del eh, primo gruppo di tre maglie alte, va a mettere il primo marcatore. Salta 4 ventagli 1, 2, 3 e 4 e dopo subito il quarto ventaglio mettete il secondo marcatore, questa è la parte avanti, poi saltiamo due ventagli 1 e 2 e nel gruppo successivo di 3 maglie alte andiamo a mettere il nostro terzo eh, marcatore e qui abbiamo la nostra manica, saltiamo 4 da, a, del dietro quindi 4 ventagli 1, 2, 3 e 4 e andiamo a mettere il marcatore e come vedrete qui da questa parte abbiamo Altri due ventagli e di nuovo il nostro primo marcatore. Ora, per chi ha messo due motivi in più rispetto a me, deve andare a me, deve andare a saltare invece che quattro motivi, cinque motivi avanti e cinque dietro, lasciando invece le maniche normali. Per chi invece ha voluto aggiungere eh, non due, ma quattro motivi in più rispetto a me, allora li va a mettere in questa maniera. Va a mettere un motivo in più, quindi lascia 5 ventagli, qui ne lascia 3, di nuovo 5 e qui 3. Chi invece ha montato un numero dispari, quindi tre motivi, nessun problema, andate a mettere in questa maniera. Qui sul davanti mettete 5 ventagli liberi, quindi non 4 ma 5 ai lati quindi qui e qui ne mettete tre, mentre dietro lo lasciate uguale questo perché la maglia sapete che tende a tirare avanti perché avanti abbiamo il seno mentre dietro resta dritto perché abbiamo la schiena quindi se avete un, montato un numero dispari andate a fare in questa maniera montate due per le maniche uno da questa parte uno da questa parte e uno per il davanti lasciando il dietro normale mentre come vi ho detto se avete fatto solo due motivi in più li andate ad aumentare qui sul davanti e sul dietro se avete fatto quattro motivi in più andate ad aumentare un motivo per lato quindi qui questi due e qui lasciando quindi un ventaglio libero in più rispetto a me questo è per capire la divisione adesso il giro che andremo a fare è uguale per tutte quindi non cambia niente e il giro che andremo a fare è il giro che verrà sempre ripetuto fino ad arrivare a mettere i marcatori quindi serve per allargare la nostra lavorazione e vi accorgerete che si andranno ad allargare dove abbiamo messo i nostri ventagli mentre qui Qui e qui resterà uguale quindi si andrà ad aumentare lateralmente ai nostri ventagli ma il centro quindi le strisce riusciranno resteranno dritte quindi le strisce di ventagli quindi andiamo a lavorare il nostro secondo giro che poi come vi ho detto è il giro che andremo sempre a ripetere quindi io qui ho il mio primo marcatore e dove al primo marcatore vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta Rientro dentro e vado a fare nella stessa maglia di base un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta, due maglie alte sopra la terza maglia alta, una e due. Vado dove ho l'archetto del ventaglietto, quindi dove ho la catenella e vado a fare il mio ventaglietto, quindi due maglie alte, una e due, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una. 2 ora vado a lavorare normalmente senza fare alcun tipo di aumento quindi vado dove ho le tre maglie alte faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e 3. vado dove ho il ventaglio e di nuovo da fare il mio ventaglio quindi entro nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte 1 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due e di nuovo continuo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una maglia alta successiva 2 maglia alta successiva 3 vado nel ventaglio di modo a fare il mio ventaglio 2 maglie alte 1 e 2 Catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Ancora una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre. Vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di separazione e vado a fare due maglie alte. Catenella, rientro altre due maglie alte, una e due. E sono arrivata dove ho il marcatore quindi sono arrivata al mio secondo angolo e dove abbiamo i marcatori dobbiamo andare a fare gli aumenti quindi andiamo dove abbiamo la prima maglia alta e ne facciamo due una e rientro due una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte sopra la maglia alta successiva una e due adesso andiamo a lavorare normalmente il nostro ventaglio quindi entriamo nell'archetto 2 maglie alte 1 e 2 catenella di separazione. Rientriamo, altre due maglie alte 1 e 2. Lavoriamo normalmente qui una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. E di nuovo abbiamo il ventaglio, andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenella. Rientriamo altre due maglie alte e siamo arrivati così di nuovo al nostro marcatore, e di nuovo dobbiamo fare gli aumenti: due maglie alte sopra la prima maglia alta, una e due, una maglia alta sopra la seconda, due maglie alte sopra la terza, una e due. E continuiamo così quindi per tutto il nostro secondo giro andando a fare gli aumenti solo dove abbiamo l'ultimo angolo quindi dobbiamo l'ultimo marcatore mentre dalle altre parti nelle altre strisce di 3 magliate non dobbiamo fare alcun tipo di aumento terminato il giro vi farò vedere come iniziare di nuovo il terzo che come vi ho detto io guarda il secondo andremo solo ad aumentare ulteriormente qui la striscia dobbiamo sempre il nostro marcatore allora come vedete io qui ho fatto il mio aumento e ho fatto ho lavorato normalmente il giro vado a terminare il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima come vi dicevo adesso è sempre il secondo giro che dobbiamo andare a fare però qui aumentiamo le maglie quindi che succede andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta rientriamo dentro la prima maglia alta e facciamo un'altra maglia alta una maglia alta sopra ciascuna delle tre maglie alte successive quindi una due e 3 e poi andiamo a fare due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e due e poi andiamo a lavorare normalmente senza fare alcun aumento quindi andiamo nell'archetto e facciamo due maglie alte una catenella rientriamo due maglie alte e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta perché, vi ripeto, noi dobbiamo andare a fare gli aumenti solo dove abbiamo messo i marcatori. Quindi continuiamo e andiamo a fare due maglie alte, catenella, 2 maglie alte, e di nuovo 3 semplici maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due e tre, di nuovo il nostro ventaglio, Ogni tanto mi devo tirare il filo, quindi una maglia alta, rientriamo, seconda maglia alta, rientriamo, due maglie alte e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta e di nuovo il nostro ventaglio. E come potete vedere sono arrivata al secondo angolo e quindi facciamo di nuovo gli aumenti quindi due maglie alte sopra la prima maglia alta una e due una maglia alta sopra le successive tre maglie alte una due e tre due maglie alte sopra l'ultima maglia alta e si ricomincia da capo quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare sempre per tutti i nostri giri aumentare dove abbiamo i nostri marcatori e continuare a non fare aumenti all'interno al, dove abbiamo i nostri uh, ventagli liberi quindi man mano che andremo avanti vedete che voi sempre sulla prima e sull'ultima maglia di queste che vanno a aumentare dovete farne due quindi nel giro successivo noi faremo due maglie alte sopra la prima maglia alta 5 maglie alte libere e 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta nel giro successivo ancora di nuovo andremo a fare una maglia alta sopra la maglia, la prima maglia alta 7 maglie libere e 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta Andremo a procedere così fino ad arrivare alla larghezza necessaria per poter poi mettere i marcatori e quindi poter fare il corpo e la, le braccia della nostra maglia. Io, naturalmente, continuerò a lavorare. Vi dirò quanti giri in totale ho fatto, contando naturalmente anche il primo giro. Quindi vi dirò quanti giri ho fatto e vi dirò quante maglie alte ho quindi a disposizione qui negli angoli in modo da poter mettere il marcatore. Tenete presente che dovete avere alla fine un numero dispari anche se fate io non lo so mi fermo a 11 giri avrò un numero dispari e il mio marcatore per poter far dividere la parte avanti e la parte dietro andrà nel numero nella maglia dispari della divisione però questo lo vedremo dopo l'unica cosa per vedere se state facendo bene ogni tanto contatevi le vostre maglie alte del, degli angoli e dovete sempre avere un numero dispari perché può capitare che uno si dimentica di fare l'aumento alla fine o all'inizio e quindi poi non vi troverete Quindi mi raccomando ogni tanto contate per vedere che in tutti i quattro angoli avete sempre un numero dispari di maglie alte Detto ciò ci vediamo quando avrò raggiunto la ehm, lunghezza necessaria per poter mettere i marcatori e creare le maniche e il corpo della maglia allora, io ho ripetuto il giro con aumenti per 12 volte, quindi ho fatto un totale di 12 giri e mi trovo qui dove ho le maglie alte un totale di 25 maglie alte. Vedete, qui sono andata sempre ad allargare. Come larghezza per lo scafo io sono arrivata, naturalmente le taglie più grandi devono continuare. Secondo me per una taglia M dovete andare a fare almeno altri alti 3 giri di aumenti, quindi arrivate a un totale di 15 giri, per una taglia L arrivate anche a 18 giri facendo sempre gli aumenti una volta fatto ovviamente si vanno a mettere i marcatori avanti e indietro per creare gli scaffi per le maniche e la parte avanti e la parte dietro della maglia avendo io 25 maglie e quindi anche voi avete comunque un numero dispari ho messo 24 maglie da questo lato scusatemi 12 maglie da questo lato 12 maglie da questa parte quindi sono 24 in totale quindi nella tredicesima sono andata a mettere il marcatore stessa cosa sia avanti che dietro quindi vedete io ho fatto combaciare i miei due spicchi di maglie alte qui o dove ho le quattro uh, strisce di ventagli che vanno avanti e dietro qui invece dove ne ho due perché sono per le maniche questa è la parte più larga questa è la parte più stretta quindi mi raccomando quando andate a piegare su se stesso il lavoro dovete fare in modo che dove avete le due strisce di ventagli sia dove vanno a fare le maniche da questa parte da quest'altra parte e qui abbiamo le quattro strisce mentre qui abbiamo come vi ho detto le strisce di maglie alte e io sono andata a mettere il marcatore nella tredicesima maglia sia avanti che dietro a questo punto possiamo andare a lavorare il corpo della nostra maglia ed è semplicissimo. Allora, io voglio iniziare proprio dal marcatore, quindi prendo il filo lavoro sempre con lo stesso uncinetto lo cambierò se devo andare a fare stringere o allargare la lavorazione a ah, posso andare a, la, a cambiarlo iniziando a lavorare col quattro e mezzo o posso fare degli aumenti qui dove ho le maglie alte ma quello ve lo farò vedere in seguito se lo andremo a fare però semplicissimo qui dove avete le maglie alte dove avete la possibilità di lato invece di fare una maglia ne fate due modali da allargare un po la lavorazione se non volete andare a cambiare l'uncinetto perché avete bisogno di cambiare poco di allargare poco se invece avete bisogno di un po di più vi consiglio di passare a un centro del tre e mezzo quindi io inizierò a lavorare partendo proprio dove ho il marcatore quindi ho la maglia la numero 13 avanti e la numero 13 dietro e vado direttamente a lavorare in questa maniera mi prendo il filo lo passo davanti e dietro e vado a fare i mie miei 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due e tre Poi vado a lavorare normalmente dalla parte di qua, quindi vado a lavorare normalmente sopra la maglia alta successiva e vado a fare quindi una maglia alta. Quindi io qui posso togliere il mio marcatore e quindi vado a fare, come ho detto, una maglia alta sopra ogni maglia alta e lavoro normalmente così come viene. Quindi vado a fare una maglia alta sopra una maglia alta, vado a fare il mio ventaglio, le tre maglie alte fino ad arrivare al secondo marcatore e vi farò rivedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro naturalmente quando vado a lavorare qui non farò più gli aumenti che abbiamo fatto prima vedete ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi non ho fatto più nessuna aumento e anche qui vado direttamente a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi non vado a fare più alcun tipo di aumento proprio perché non ho bisogno di allargare ulteriormente la mia lavorazione casomai dovreste allargarla dopo come vi ho detto andate ad allargarla qui quindi fate lateralmente un aumento oppure potete continuare ad allargare qui ma se allargate qui quindi se tornate a fare due maglie alte qui dovete fare due maglie alte anche da questa parte stessa cosa dietro quindi come vi ho detto io sto per arrivare al marcatore continuiamo insieme andando a fare le ultime maglie alte E sono arrivata al marcatore quindi vado prendo il filo tolgo il marcatore così potete vedere meglio e vado nella maglia alta e sia avanti che dietro prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta in questo modo ho creato il mio scalfo della manica e adesso posso continuare a lavorare dietro andando a lavorare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta Chiuderemo il giro quindi andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e poi andremo a lavorare normalmente. Come vi ho detto, avete diversi modi per poter fare gli aumenti: o cambiate uncinetto, o andate ad aumentare qui come abbiamo fatto gli aumenti prima, quindi qua dove abbiamo la striscia di maglie alte, sia da questa parte che da quest'altra parte, facendola anche dietro oppure perché altrimenti poi verrebbe male facendolo solo avanti. Ma se dovete allargare di poco, io vi consiglio di andare a fare un aumento di una maglia alta solo qui ai lati. Quindi dove avete la maglia alta, ne fate due. Due, in modo tale da poter continuare ad allargare la lavorazione se dovete allargarla e non volete cambiare uncinetto io continuo così per adesso non devo fare alcun tipo di aumenti non so se ancora si farà un vestito o una maglia però una volta fatto ciò vi farò sapere se ho fatto una maglia se ho fatto un vestito se ho fatto degli aumenti e naturalmente poi vi farò vedere come andare a realizzare la manica allora ho terminato di fare il corpo della mia maglia ho ripetuto il giro per 36 volte non ho fatto alcun tipo di aumento perché comunque sui fianchi e sulla vita mi va allarga soprattutto sulla vita avendo io la vita più stretta rispetto ai fianchi quindi non sono andata né ad allargare né a stringere però come vi ho detto se volevate allargare qui dovevate fare due maglie invece che una a inizio e alla fine di questi quattro uh, strisce di ventagli In modo tale appunto da allargare la lavorazione quindi ai fianchi e renderla meno stretta i fianchi questo se non volevate cambiare l'uncinetto detto ciò, terminato quindi il corpo della maglia possiamo andare a fare le maniche. Per lavorare la mia manica, io mi aggancio sotto e vado dove ho la maglia alta da questa parte e la maglia alta da quest'altra parte, quindi mi aggancio con il filo in questa maniera. E vado a fare le mie prime 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta e poi vado a lavorare come ho lavorato scusatemi come ho lavorato per il corpo della maglia quindi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta e vado a fare la lavorazione in tondo quindi non cambia niente da come abbiamo lavorato il corpo della maglia andiamo a lavorare così la manica quindi facciamo sempre lo stesso giro in tondo una maglia alta sopra ogni maglia alta un ventaglio sopra ogni ventaglio e andremo a terminare facendo una maglia alta e una catenella bassissima per terminare appunto il giro quindi come vi ho detto non cambia nulla lavoriamo come ho lavorato il corpo della maglia Stessa cosa, se avete bisogno di allargare la, man la manica, passate a lavorare con un cento del quattro e mezzo, se dovete allargarla, diciamo, di un bel po'. Se avete bisogno di un piccolo aumento, potete fare una maglia alta, qui, prima del nostro ventaglio, vado a fare un 2 maglie alte stessa cosa da quest'altra parte prima di passare a fare maglie alte fate due maglie eh, di lavorare maglie alte fate due maglie alte poi lavorate normalmente e andiamo così avanti per tutta la manica vi dirò naturalmente anche la manica quanti giri sono andata a ripetere ho terminato la manica e ho ripetuto il giro per 38 volte, adesso andrò a fare anche l'altra manica e la mia maglia sarà finita perché non farò alcun tipo di bordino né ai polsi né allo scollo né alla parte inferiore della maglia.